Ciao a tutti, siamo arrivati a Lorient questa notte siamo partiti due settimane fa da Genova abbiamo fatto un primo, una prima parte di trasferimento Genova-Malaga e poi la qualifica per la Jacques-Vabre da Malaga a Lorient è andato tutto benissimo e adesso dobbiamo iniziare i lavori per preparare la barca per la, per la regata appunto la Transat Jacques-Vabre che partirà a novembre Albi, come è andata? Dai, sono molto contento per, per il trasferimento, la barca è andato tutto bene, l'abbiamo eh, preparata bene, quindi siamo arrivati qua senza fare danni e cose, abbiamo navigato puliti. ciao a tutti, ciao. seguiteci ancora sui social che ne vedrete delle belle, adesso in cantiere